Ciao sono Luca di Mr. Gadget e questo è un esperimento molteplice per svariate ragioni perché questo video viene girato con Huawei Mate 10 Pro, l'audio che sentite non è il massimo ma perché sto facendo la presa diretta proprio per verificare quale sia la bontà delle riprese di Huawei Mate 10 dopo quello che abbiamo letto nei giorni scorsi secondo cui i video erano addirittura terribili, andiamo a verificare. E poi perché? In questa mano ho il Google Pixel 2 XL ovvero il telefono che Google per lanciare sul mercato italiano arriverà a metà del mese di novembre sapete che si può ordinare nel google store oppure nei negozi di wind 3 in quest'altra mano invece nella mano destra il prodotto di cui si parla molto in questo periodo vero iphone 10 perché ho questi due telefoni uno accanto all'altro perché guardate eh, se io premo in questo modo il telefono appare l'assistente di google e eh, vedete che sta leggendo essenzialmente tutte le cose che io sto chiedendogli in questo momento ma vorrei mostrarvi come funziona l'assistente di eh, google adesso lui sta pensando probabilmente non riesce a capire che cosa io gli sto dicendo uh, in realtà insomma fregnacce uh, ok google ma tu mi ami? Ti amo come il sole ama il cielo. Ecco, se lo chiedo a Siri, ma tu mi ami? Cioè, vedete che lo, lo spirito con cui eh, rispondono è completamente diverso. Richiediamolo ancora. Ma tu mi ami? La ah, mia ontologia non contiene una rappresentazione di amore. Richiediamolo a questo punto. Ehi hey Google, ok Google, ma tu mi ami? Ti amo come la luna ama le stelle. Vabbè, insomma, vediamo che essenzialmente, insomma, il tipo di approccio è lo stesso. Ma vediamo se chiediamo cose un po' più complicate. Eh, ok, Google? Credi in Dio? Non sono un esperto di religione, ma posso fare una ricerca per te. Che cosa vuoi sapere? Questa è la risposta. Credi in Dio? Ti chiederei di rivolgere le domande spirituali a un esperto. Possibilmente un essere umano. Ecco, vedete. Insomma, essenzialmente, quando si fanno delle domande un po' surreali. Eh, la risposta è, sono altrettanto surreali. Ma cosa succede quando si chiedono eh, delle cose invece eh, più diciamo, tangibili, plausibili? Eh, vediamo un attimo: Quando pioverà nei prossimi giorni a Bergamo si prevede pioggia per domenica. E vedete, vengono indicate anche le previsioni del tempo. Quando pioverà, nei pro... ah, ferma, che ho Quando pioverà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni non pioverà, almeno non domani. Vedete, eh, il livello di intelligenza eh, applicata è sicuramente eh, diverso, migliore quello eh, che viene eh, espresso da Google. Eh, proviamo ancora. Ehi Google. Vediamo. Qual è il prossimo treno per Milano? Milano, ecco qui. Vedete, mi viene indicato che il prossimo treno in partenza da Bergamo, la città dove io registro questo video, è alle 14.53. Vediamo Siri. Quando è il prossimo treno per Milano? Ok, ecco cosa ho trovato. Vedete che anche in eh, questo caso eh, Siri fa un po' più di difficoltà, trovo più difficile rispondere a domande di questo genere. Ancora, dov'è la farmacia più vicina? Ecco i risultati trovati per farmacia nel raggio di 700 metri. Dov'è la farmacia più vicina? Vedete, in questo caso viene indicata una cooperativa farmaceutica bergamasca. Sto cercando di capire se in effetti è proprio la farmacia che c'è qui vicino. Facciamo un altro tentativo. Vi faccio vedere ancora una volta questa azione del premere sul fianco. Chi è Nelson Mandela? Vedete, in questo caso si va direttamente con la ricerca su internet quindi direttamente alla ricerca Wikipedia chi era Nelson Mandela? ok, ecco cosa ho trovato vedete, più o meno il risultato è lo stesso chi era sua moglie? Nelson Mandela coniuge vedete che vengono riportate informazioni sempre pescate da Wikipedia chi era sua moglie? Su internet, ecco, vedete che in questo caso eh, Siri non è riuscita a costruire la conseguenza e la, il collegamento tra le due eh, domande eh, che ho fatto. Adesso ripongo un attimo, eh, Siri, per mostrarvi un ultimo paio eh, di cose curiose. Come sempre, è pressione sul lato, fai la telecronaca, aspettate: fai la telecronaca eccezionale fai la telecronaca sciabolata morbida andiamo a comandare ok metto in moto vedete quello? insomma eh, si riesce essenzialmente eh, ogni tanto a giocare con eh, questo eh, genere di domande eh, con l'assistente di google eh, diciamo che alcune funzionalità sono migliori secondo me di eh, quelle di Siri, mm, ancora manca eh, probabilmente una serie di informazioni che sono invece quelle sofisticate date dalle città dove ad esempio i trasporti sono connessi con eh, Google Maps, eh, dove eh, ci sono servizi come eh, Uber, però diciamo che insomma come primo impatto per eh, l'assistente di Google in italiano il risultato è tutto sommato niente male. Voi che domanda vorreste fare?